Un secondino, è ubreachissimo, signore, è ubrehissimo. Che se cazzo dice se co! Bossari, ti aspetto! Bossari! Non per bombare, eh? No, no, no, bossari per fare un giblog. È impazzito, è impazzito. È impazzito. E girare su dal lambo un poverino colo. Ma tutto l'ho fatto male. Oh, perciò. No, oh, eh, la Gellons mia... Ah, è la mia collana che beccata. No, perché loro ci no, bastano se noi mettiamo no. i loro video e poi loro non censurano Sei i voti. È una parola seria Sto uscendo un filamento di borghiello Non so se poi tu vedrai quando montrai il video mi è scivolata la collana dritta dritta mentre È la, la sindrome di borghiello, quella è la scia chimica eh, no. la... Chiudiamo, chiudiamo ufficialmente tutti i video dicendo Ah, oh, oh, devi fare una fila dicendo, della la collana mi collo, porco Giuda Aspetta, dicendo Daniele Bossari, taggato dovunque ti aspettiamo qui, sul divano, accanto a me, per commentare un altro video di Mistero. Ciao! Oh,